buongiorno e benvenuti sul canale innanzitutto voglio che salutiate guglielmo è venuto in mente adesso il nome che è il nuovo ospite di, di questo periodo qua ecco e quindi volevo insomma che lo salutaste e, comunque a parte questo oggi voglio presentarvi una ricetta particolarmente golosa si tratta di eh, panini soffici e leggeri come una nuvola ripieni di nutella la particolarità è che sono cotti al vapore vi invito già adesso ancora prima di cominciare questa ricetta di iscrivervi al canale che così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video se attivate anche la campanella possiamo partire la ricetta è facile, in una ciotola versiamo l'acqua, aggiungiamo anche lo zucchero. Una volta che zucchero e lievito si saranno sciolti nell'acqua tiepida, aggiungiamo anche il latte. In questa ciotola misceliamo le tre farine, che sono una farina zero, una farina manitoba, e un po' di farina di riso. Se non trovate la farina di riso state tranquilli, andrà benissimo anche quella bianca. Ecco, diciamo che con la farina di riso risulteranno ancora più leggeri. Un cucchiaio di olio di semi e un cucchiaino di sale. Prima con il cucchiaio, con una spatola e poi a mano sul tagliere. La consistenza dell'impasto è morbida ma non appiccicosa. Abbiamo impastato circa 7-8 minuti. Lo mettiamo nella stessa ciotola che abbiamo usato anche per preparare l'impasto. Ungiamo la superficie con pochissimo olio di semi così non si seccherà. Okay. e facciamo lievitare in forno spento ma con la luce accesa per circa due ore. Bene. Stendiamolo direttamente così intero. Mattarello. Poca, poca, poca che poi tra il resto con questo vento va più di qua che di qua. Ok, cominciamo a stendere. Poca a poca. Uh. Vi faccio vedere lo spessore. Prendo un goccino di olio, fungo un po' la superficie per evitare che si secchi. Dovremmo ricavare circa circa 10 centimetri di diametro ok poi ovviamente tutti questi ritagli li rimpastate no adesso per formarli prendete un quadrato di carta forno mettete il foglio così fino ad arrivare a metà del nostro cerchio e poi chiudete in questo modo questo qua il nostro Bauban. Lo mettiamo su una teglia, c'è un po' di farina sopra, non preoccupatevi. Nel mio caso ne sono usciti 18 dal diametro di 10 cm, adesso li portiamo a lievitare. Ancora, ne ho messi 9 in questa teglia. 9 in quest'altra adesso li sistemo li metto nel forno ho tolto la pellicola che mi è servita solamente per non farli seccare quando eravamo all'aria aperta la metto nel forno e mi permetterà di creare un ambiente molto umido lasciamo lievitare per un'ora guardateli guardate che roba allora per cuocerli questi qua bisognerebbe avere una vaporiera innanzitutto abbassiamo l'acqua perché non deve bollire troppo eh, quando li cuociamo siccome non ce l'ho e credo che non tutti ce l'abbiano ho pensato di cuocerli in questo modo allora un cucchiaio di aceto di mele o di riso che sono molto più delicati rispetto all'aceto di vino eh. vedete deve bollire così, eh? perfetto poi ci mettiamo il cuocipasta che non deve toccare l'acqua Possiamo cuocere circa 2-3 panini alla volta in base alla grandezza della vostra vaporiera o della vostra pentola. Copriamo, lasciamo cuocere per circa un quarto d'ora. Mia mamma è arrivata con un'altra vaporiera, non sapevo neanche se esistesse, che così almeno riesco a velocizzare i tempi. Ci tengo nel frattempo a dire due cose, ossia, prima cosa, se avete il forno a vapore, cuoceteli a vapore questi panini che fate molto mm, più in fretta. Seconda cosa, volendo potreste anche... Fare questi panini eh, salati Nel senso che mettete solamente un cucchiaio di zucchero nell'impasto E li farcite come volete Siccome questi panini sono tipici dell'Oriente Prendete ispirazione da loro Mi viene in mente delle verdure con la salsa di soia Piuttosto che del maiale grigliato Un po' croccante Capito? Prendete ispirazione da loro Nel frattempo questi sono cotti Eccoli qua Noterete che sono cotti perché quando li toccate Fanno resistenza Sono umidi non sono mollici vedrete che poi si asciugano però fanno resistenza si capisce che sono cotti ecco li togliamo dalla vaporiera ah, e li lasciamo così intiepidire, anzi raffreddare sono sofficissimi se farcisce guardate dietro di me che c'è lo spettacolare guardate amici so che purtroppo la luminosità è quella che è arrivata a notte lì eh? c'è anche vento allora dobbiamo terminare la farcitura è molto intuitivo prendete è perché ho fatto le foto quindi come sempre arriva notte togliete la carta poi a questo punto aspettate vabbè farcite la, eh, il vostro panino con la nutella per renderla più morbida l'ho messa circa 30 secondi nel microonde sarà più facile spalmarla eh visto che è molto intuitivo l'ho già fatto chiudiamo mm, e adesso ce lo mangiamo allora vi, vi faccio capire anzi prima vado a un morso e poi vi faccio capire com'è la consistenza è come se fosse un pan carré senza crosta però qualcosa di speciale comunque, buonissimo, provatelo. E nel frattempo ci vediamo su Instagram, Facebook e TikTok per altre avventure. Altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella se vi va per rimanere aggiornati. E andate qua sotto per la ricetta scritta. Il blog, eh, vi porta sul blog con la ricetta scritta, sta cominciando a piovere. Me ne vado, grazie, come sempre, per essere stati qua. In mia compagnia, arrivederci. Anzi, devo mettervi ancora, sì, è vero. Comincia a piovere! Forse è proprio meglio finire di metter via queste cose perché qua è sempre un gran casino.